salve amiche ed amici eh, di youtube sto dopo tanti anni in un nuovo live sono riuscito attraverso delle spiegazioni che ho visto in un video di eh, youtube a capire come fare un live streaming il problema è che non so come vendrà eh, il video perché mi vedo sdraiato la mia immagine eh, non è verticale è orizzontale ma siccome mi sono stancato chiudo un po di finestre l'altra parte si chiama windows eh, mi sono stancato di filmarmi con la mia Filmatrice è vero, è vero. E mi sono stancato di filmarmi col mio cellulare Nokia Asha 302 e mi sono stancato di filmarmi con questo cellulare. E non è vero, che si è rotto. Che è un Galaxy jung 53 60, che ha iniziato a andare in loop. E non è vero e siccome ho fatto un live o due con il mio motorola eh, moto it seconda generazione c'è un sacco di luci lampeggianti no eh, come si potrà guardare qua il laser e eh, anche un'altra che si accende da quest'altra parte vediamo un po è lì e non so che cos'è qua vabbè mi sono stancato dicevo di eh, dover fare dei video ma forse perché la camera sta al contrario <ride> non so perché adesso la, la, la camera di prende al contrario vabbè sono le, i, le bizze che fa la tecnologia moderna adesso ho scoperto che la devo mettere al contrario scusate un po sono gli inconvenienti della diretta come si diceva una volta allora ho visto che finalmente ecco adesso l'ho messa bene perché stava sul, sul suo piedino e una camera eh, logitech vi faccio vedere che del 99 vi faccio vedere com'è la camera la videocamera la allora vi faccio la foto e poi ve la faccio vedere Mi sto filmando con questo artefatto che sembra di un vecchio episodio di star wars che è del 99 e quindi per quello la risoluzione pessima del video ma non mi va dicevo devo avvicinarmi un po il microfono non mi va di fare un live tenendo in mano il cellulare perché viene veramente troppo pesante la cosa la storia vediamo se posso alzare con una scatoletta per avere un po di inquadratura qualche millimetro e dovrò parlare con il microfono analogico in mano allora mi piace che anche se la qualità dell'immagine e da fare schifo che posso fare dei video live per tutte e tutti voi eh, sono contento che siate in due amici a guardarmi non so come attivare il chat eh, non so nulla di come si fanno queste cose eh, la prima volta dopo tanti anni che faccio un video in diretta in broadcast quindi scusate la mia imperizia ma bando alle ciance eh, sarà una diretta molto divertente almeno spero che sia divertente per tutte e tutti voi eh, si vede un po storta l'immagine eh, perché ecco dovrebbe essere così eh, eh, registra un po a cavolo di cane, perché non so perché, ma eh, chi lo sa perché. Eh... Sono le figuracce della diretta che Per meglio di così non la posso mettere un po storto lo sfondo un po storto io ma veramente non riesco a capire come nella sua posizione dritta firmi di costato eh, vediamo un po la prossima volta cercherò di organizzarmi meglio allora dicevo ha vinto in francia il candidato di sinistra ha vinto l'equivalente di un pidino italiano solo che con più contatti con la finanza internazionale e tutti a dire l'orrore che ha perso le pen io se devo essere sincero tanto poi eh, mi stanno seguendo dal vivo appena due persone e chissà quanti guarderanno il video questo video che non so se ripeterò un live con gli strumenti che ciò tecnologici dell'età della pietra e questo microfono eh, del 2013 e eh, la telecamera video la webcamera del 99 con che spugna devo parlare davanti alla faccia sembra Bob spugna però vabbè eh, dicevo a me francamente i due candidati che si sono presentati a, alle elezioni per l'eliseo non mi sono piaciuti non mi è piaciuto eh, né il candidato di destra eh, Marie Le Pen né il candidato di sinistra che neanche so come si chiama una cosa che non mi è piaciuta di Le Pen è stata che ha ripetuto alla lettera il discorso eh, di, di anni fa di non so se di Sercosio o di Mitterrand ma non soltanto ha, ha ripetuto il testo del discorso ma ha anche <coughs> ha anche ripetuto la, ha imitato la gestualità e seguito il ritmo del discorso che ha imitato quindi questo Accesso, a sto coso sì. perché una volta ho registrato con il microfono spento, perché è analogico non è digitale, eh, questo mi ha portato a credere che un candidato che imita il discorso già proferito da un altro non è un candidato, un buon candidato ideale. E quindi, come può governare? Andare al governo? uno è come se io andassi all'università un e come tessi di laurea dico ciò che ha finito di dire lo ripeto ma anche con le pause gli accenti la stessa retorica la stessa impostazione del discorso che ha finito eh, di lo stesso la stessa tesi di laurea che ha finito di proporre un altro candidato alla laurea universitaria eh, probabilmente visto che gli esami anche orali eh, per lauree universitarie le tesi di lauree sono dei documenti eh, pubblici eh, mi, la guardia di finanza mi potrebbe arrestare per contraffazione ideologica adesso non so come funziona in francia ma è brutto che un candidato all'eliseo si elida in questa forma io credo che ha inciso molto limitazione del discorso del politico che sta che di anni prima che ha ripetuto, proprio hanno sovrapposto i suoi il suo monologo col monologo dell'altro politico, addirittura le stesse pause coincideva in tutto il discorso. Io non so che altre cose proponeva la Le Pen, però se ne è uscita eh, con, con un discorso preelettorale che faceva molto di più che imitare la retorica e la dialettica della sinistra proprio ne riprendeva il discorso di un candidato di sinistra <coughs> e io credo che se uno è coerente mi scordo sempre di guardare la camera se uno è coerente con le proprie idee deve avere dei discorsi suoi poi vabbè un'altra cosa invece in italia è il grillo eh, sparlante il nostro caro amico beppe grillo molti di voi care amiche ed amici che mi seguite in youtube e che mi seguite in google plus e che mi seguite anche in facebook mi avete criticato eh, di essere un grillino anni prima però mi avete criticato di essere un pidino di essere un pdl eh, in realtà io no, non è che abbia preferenze politiche c'è una web camera che mi filma storto sono disoccupato e vorrei fare qualcosa per il mio paese poi degli amici hanno aperto una pagina in facebook Sant'En candidato come primo ministro. Allora, io ho cominciato a fare dei video come il capitano. Sant'En quando Marco Travaglio eh, ha dichiarato che il PD era una nave alla deriva senza capitano, senza comandante. E io ho iniziato a fare dei video come capitano. Sant'En perché mi postulavo come capitano del PD ma non otteni risposta né dalle direzioni del pd né dal manifesto né da marco travaglio che ancora faceva degli editoriali critici sì ma si occupava del pd non otteni risposte da bersani da prodi da d'alema da da nessuno poi la gente si lamentò che a diventare capitano del pd diventò matteo renzi ma se non gli piaceva matteo renzi alla gente potevano sempre leggere come capitano del pd che era una nave alla deriva secondo travaglio sant'Enchan chan e invece nulla tanto è così che poi Arrivò un momento, credo uno o due anni dopo, nel quale eh, iniziò il Movimento 5 Stelle a avere un'esplosione, un esploa un di candidature dal web e tutti quelli che si volevano candidare, che avevano l'illusione di potersi candidare, perché all'inizio il Movimento prometteva che. Eh, sceglieva i suoi esponenti dalla, dal, dalla base dalla gente allora hanno iniziato a caricare tutta una serie di video blog candidandosi e il vostro Sant'Enchan si propose come capitano questa volta come comandante del movimento 5 stelle direttamente appuntavo alle direzioni del movimento 5 stelle per avere un movimento 5 stelle realmente indipendente cosa successe mi proposte a travaglio non mi rispose mi proposi a beppe grillo eh, non mi rispose neanche in scherzo mi proposi a come capitano al compianto gian roberto casaleggio eh, ignoro se ricevete le mie comunicazioni eh, mi riproposi a molti esponenti pentastellati come Di Maio Battisti non so, ho eh, Manoia non mi filarono vabbè che posso prendere delle pause retoriche perché YouTube mi ha detto che ciò per questo mi piacciono i, i live perché ciò sette ore per fare la super cazzo ora, no? e <ride> quindi ne approfitto perché oggi non mi va di editare editare il video per me è una rottura di maroni una perdita di tempo perché stai un'ora due ore tre ore e chi più ne ha più ne metta a tenere il computer bloccato che poi adesso non mi funziona la n nella tastiera eh, per quello che ho dovuto cambiare eh, l'inizio sezione eh, perché no, non mi è, io pensavo che si fosse rotto il computer invece no la n non mi funziona ho dovuto cambiare la chiave d'accesso eh, però ecco le le dirette poi una volta che devi staccare già il video è salvato vendrà di una qualità scadente ma io lo so che se la gente mi guarda come due persone in questo momento che tutto sommato sono una folla <ride> o oh no si è ridotto appena l'ho detto è rimasto solo uno guardandomi ehm, però voglio dire eh, mi proposti al rimpianto gian roberto casaleggio ai al, al, tutti gli esponenti pentastellati nessuno mi rispose quindi io non è che sono critico o, o sostenitore di qualcuno io sono critico <coughs> di tutti gli esponenti politici la prossima volta mi devo mettere un bicchiere d'acqua lì Io sono critico nei confronti di qualsiasi esponente politico, di qualsiasi movimento o partito politico e voglio presentarmi per dare il mio apporto alla società. Naturalmente non posso vedere le cose in disordine, qua c'era qualcosa che doveva essere aggiustato. naturalmente eh, qual era il filo ah, io mi posso presentare anche come indipendente però sono critico di qualsiasi partito politico eh, quando se lo merita come del resto il proprio marco travaglio che non si risparmia qualche frecciatina nei confronti del movimento 5 stelle allora io però voglio ricordare a marco travaglio che lui giustamente quando silvio berlusconi nel 94 92 è sceso in politica 94 lui lo criticava perché diceva che eh, in pratica era il proprietario continuava ad essere il proprietario di un'azienda il partito forza italia è che lui si comportava come un manager con spirito imprenditoriale e eh, comandava come padre padrone e che in pratica era l'azionista principale di, di un'azienda e non il leader di un partito che decideva tutto lui bla bla bla vi ricordate eh, forse qualcuno di voi no perché magari è nato negli anni 90 io me lo ricordo e se lo ricorderanno se avete eh, l'età eh, che va eh, compresa eh, da, mh, dai 17 ai 25 anni se lo ricorderanno i vostri genitori e poi cercate eh, marco travaglio critica berlusconi che ancora oggi lo critica per essere il proprietario di un partito politico eh, l'imprenditore fa da manager in un partito politico perché ci ha messo i soldi perché ha investito e perché decide tutto lui da padre padrone adesso io non riesco a capire come non applichi eh, con il criterio critico che ha sempre avuto lo stesso ragionamento nei confronti del movimento 5 stelle che l'ha fondato un impresario casaleggio e i suoi associati che adesso è rimasto di proprietà degli eredi e che hanno preso un brillante comunicatore sociale come beppe grillo per fare da mediatore per, per perché presti il viso il volto al movimento 5 stelle difatti beppe grillo non può fare politica e non si può candidare lui soltanto eh, fa da chairman da incantatore da pifferaio magico ma lui non è la vera mente politica del movimento e, e quindi sono andati a casaleggio è andato uno show di pepe grillo dove pepe grillo diceva uno che i computer non servono a niente ne rompeva uno nel palco due che internet era una farsa e serviva per controllare la gente tre che la storia del riciclaggio era una frode perché per riciclare, per esempio, il plastico serviva più energia di quella che eh, serve per usare il plastico nuovo, quindi che non conveniva alle imprese riciclare e che in effetti, come succede almeno in Italia, dove non abbiamo un'industria molto virtuosa, eh, costa di più produrre energia per riciclare che non. Per produrre di nuovo, quindi il plastico, poi va a, a finire non nella raccolta differenziata, ma delle, nelle discariche con l'umido, allora, Giancarlo no, Gianroberto. Gianroberto Casaleggio gli ha detto: No, un momento, eh, comincia a dire tutto il contrario perché noi vogliamo fondare un movimento e, e dire alla gente che riciclare si può che i computer sono buoni il progresso tecnologico è buono e che internet può servire come nuova piattaforma attraverso il web digitale per fare politica da quel momento ha smesso di parlare eh, della infrastruttura di internet come eh, di un qualche cosa eh, che serviva a controllare la gente in mano ai servizi di intelligenza e militari del web come uno strumento di controllo della volontà delle masse eh, che ti spiano anche in casa e hanno iniziato lui e Gianroberto casaleggio a proporre il discorso che eh, attraverso eh, il web si poteva fare una democrazia diretta e molti ci sono creduti e io mi ricordo che la prima epoca del movimento quando ancora non facevano vera politica ma chiacchieravano andavano a prendere per fare dei ritiri non so se spirituali o politici andavano a prendere quelli che si candidavano eh, al movimento 5 stelle con dei pulmini che, che ancora magari non si chiamava movimento 5 stelle perché li chiamavano grillini e li portavano in ville e in mansioni in hotel 5 stelle dove rimanevano chiusi per del tempo e in modo che facevano più che altro dei seminari eh, in pratica gli facevano imparare eh, il marketing la psicologia del consumatore per indottrinarli a reclutare nuovi pentastellati e quindi in questo modo hanno avuto i primi attraverso le elezioni comunali, amministrative, eh, regionali, provinciali, hanno avuto i primi eh, parlamentari e i primi senatori e raccolti così dalla strada, dalla gente, da internet e quindi hanno anche avuto i primi dissidenti e i primi dissapori perché? Perché il movimento, come dice la parola, è un qualche cosa che eh, si forma muovendosi in una direzione e quindi che non ha un'identità ideologica ben de definita ma raccoglie tutte le persone intorno a un progetto e quindi nel movimento entrarono eh, forzisti di forza italia gente di eh, ordine nu nuovo eh, del eh, forza nuova entrarono pidini comunisti eh, come bondi entrò prima nella lega e poi in forza italia che era comunista eh, entrò gente magari qualunque ma di ogni estrazione socioculturale e politica di ogni orientamento quando a misura a misura che eh, il movimento si andò definendo naturalmente ci furono dei dissapori e si vide che le bassi non potevano discutere con la direzione con gian roberto e con beppe grillo allora iniziarono a essere espulsi perché eh, non stavano a eh, quello che eh, doveva essere Quello che doveva essere, diciamo, la volontà. Eh... scusate ho voluto perché lì c'è scritto you in basso e io non sono esperto Ho cliccato e si è interrotto adesso non so se sto facendo un altro video ma continuo a parlare allora dicevo perché anche mi distraggono vabbè uccelli che volano fuori dal balcone iniziarono a essere espulsi quelli che non erano d'accordo con le direttive dei proprietari cioè di casaleggio e associati Gianroberto e beppe grillo e di lì che iniziarono invece a reclutare professionisti da dove li reclutarono questi professionisti uno dice gente nuova aria nuova idee nuove poi abbiamo saputo che la previti eh, voglio dire la raggi eh, che uno diceva è caduta dalle stelle è venuta chissà da dove dove l'hanno trovata nel bosco incantato si è presentata dal web io l'ho creduto e la raggi poverina eh, giovane avvocata avvocatessa si è presentata dal web e quindi l'hanno scelta era inevitabile e invece no eh, la raggi eh, ha fatto il tirocinio che non c'è nulla di male io l'ho ripetuto in molti video non è una mia eh, critica perché non eh, tutti quelli che si ricevono da avvocato devono fare il tirocinio cioè non devono tirare il collo al cigno eh, devono fare pratica devono fare la gavetta come anche i ragionieri come anche chi vuoi te i dentisti eccetera e la raggi ha fatto tirocinio nello studio di previti adesso voi mi chiedete chi è previti bene eh, silvio berlusconi eh, quando era come diceva marco travaglio il palazzinaro il cementaiolo che ha costruito milano 2 milano 3 chiaramente aveva bisogno di un avvocato perché in italia non sono mai state chiare le norme della cosiddetta abitabilità allora prima facevi una casa anche un privato cittadino che comprava un terreno faceva una casa e poi non gli davano l'abitabilità non come in germania che vai nel comune e ti danno un foglio che puoi riempi compilare anche un bambino di 5 anni e già sai che tipo di casa puoi fare e le caratteristiche poi in Germania non ti chiedono il piano di costruzione e che se lo devi cambiare di una parete eh, devi fare una trafila burocratica che durerà anni perché in Italia la storia è se fai una riforma edilizia i vigili del fuoco lo devono sapere nel caso in devono intervenire a spegnere un incendio tu credi che in caso di incendio i vigili del fuoco possano avere il tempo di andare soprattutto quando non c'era internet nel catastro o nel catasto immobiliare e prendere la planimetria dell'immobile dove devono intervenire e se l'incendio è a mezzanotte o è di domenica che fanno vanno lunedì mattina a chiedere la planimetria di una villetta fuori Milano o fuori Napoli a piedi grotta, intanto l'incendio ha già consumato tutto il quartiere. Quindi in Italia ci sono sempre stati problemi con l'abitabilità li hanno avuti gli, i costruttori, li hanno avuti gli individui che prendevano un architetto o un geometra per fare una casetta eh, e quindi Berlusconi aveva degli avvocati già come imprenditore edile ha avuto degli avvocati quando è entrato nel mondo della telecomunicazione si dice ispirato da bettino Crazzi perché non riusciva a avere un telegiornale suo nella rai e io ho scritto al no ho chiamato eh, nella fine degli anni 80 alla o all'inizio degli anni 80 alla fine investe perché volevo proporre dei programmi di religione e di antropologia e di etnologia, poi mi risposero: Ma io sono pigro e non se ne fece nulla. Lasciavo dei messaggi alla centralina telefonica della Fini, investe mi sembra a Milano che chiamavo da Roma. Ebbene, allora eh, dicevo: eh, ha sempre avuto degli avvocati Berlusconi e poi anche entrando in politica. Quando è entrato in politica previti divenne deputato o senatore dell'onorevole silvio berlusconi fu se non mi sbaglio in quel periodo che la nostra raggiante raggi fece tirocinio negli anni 90 nello studio di previti e associati che attendeva anche perché, perché pubblicamente si fronteggiano ma privatamente ci sono delle relaz delle relazioni delle relazioni ambigue eh, privatamente eh, si frequentano eh, ci sono delle relazioni trasversali eh, lo studio di Previti attende attendeva non soltanto eh, Berlusconi magari Brunetta ma anche per esempio, Marini Alemanno Rutelli D'Alema: tutti i politici della Roma. Bene, e i politici quindi lei ha fatto tirocinio dall'avvocato di Silvio Berlusconi. Dove il nuovo cavanza non è che bisogna mettere bene l'elisione. Invece di dire il nuovo che avanza, il nuovo che avanza, cioè il nuovo avanzato, il nuovo avanzato di ieri, cioè se già ieri non, tutte le cose nuove di ieri erano ritrite e adesso sono contrite. Perché chi avanza, che avanza, cioè quello che era nuovo nella seconda repubblica era il nuovo che avanza, cioè non che va in avanti ma che era avanzato dalla prima repubblica tutto il, il, il riciclato della prima repubblica sta nella seconda repubblica frutto di tangentopoli e mani pulite e adesso il movimento 5 stelle è il nuovo che avanza anche lui perché molti candidati sono pidini pidiellini e in pratica vabbè bisogna dire quelli del movimento 5 stelle sono onesti con l'h perché loro eh, rinunciano alla diaria e danno i soldi alla gente ma poi eh, si impantanano nel senato e nel parlamento e poi si scopre che prendono come consulenti delle persone che li pagano 180 euro la spazzatura è ritornata a roma però questa volta dietro i cassonetti certo in un primo tempo la raggi raggiante la spazzatura l'ha tolta ma adesso la spazzatura è ritornata eh, ringrazio il mio unico spettatore che adesso se n'è andato però non riesco a sapere come fare un eh, seguire il chat perché purtroppo quando faccio l'angout eh, non, non riesco a eh, non so non so com come si faccia a sapere se ti chatano o no vabbè poi sarà divertente vedere in YouTube se veramente eh, vediamo un po se veramente eh, sto cercando la pagina si direbbe che no che in YouTube non appare eh, nulla vediamo di mettere seleziona contenuto eh, seleziona commento eh, No, purtroppo non c'è una eh, live now, ah, ecco, mettiamo. Sì, c'era una sezione di live now, però non, non si vede il live. Ah, ecco, adesso. Sì, me l'ha dato per un momento, però... Me l'ha dato per un momento, ma... Ma c'è l'immagine della... della mia del mio canale quindi come dire ho parlato delle elezioni in francia ho parlato del movimento 5 stelle e del panorama politico italiano e adesso viviamo sommersi da da stranieri non che io abbia nulla in contrario ma agli stranieri dico ma il problema è che non si risolve il loro problema ospitandoli ma risolvendo il problema in origine cioè perché vengono in italia perché vengono in europa perché per colpa già di bush padre e anche di bill clinton eh, si sono fatte le cosiddette guerre preventive perché Occidente soprattutto gli Stati Uniti avevano bisogno di idrocarburi e volevano vincere la geopolitica contro il blocco dell'Est, contro l'ex Unione Sovietica, per quello che si è fatta la guerra dei Balcani nella ex Yugoslavia. In realtà è stata una guerra combattuta fra russi e la NATO. Si è voluto impedire ai russi di avere un accesso nel Mediterraneo. Adesso, quell'accesso è controllato da occidente, però, già quello ci è costato a noi la sconfitta dei serbi e dei russi che venissero in Italia decine di migliaia di albanesi. Ve lo ricordate? Sono state le prime migrazioni di massa, inizi anni 90. Forse non ve lo ricordate, perché l'età promedio del mio pubblico va dai 15 anni ai 25-30 anni. Quindi forse eravate molto giovani, eh, forse non eravate nati, eh, però è successo questo. Domandatelo ai vostri genitori e cercate eh, migrazioni di albanesi in massa negli anni 90, primi anni 90, perché la guerra nei Balcani è stata dal 90 al 94. Eh, già qualche scintilla c'era stata prima. E quindi venivano a decine di migliaia dall'Albania era una cosa che finché il governo italiano non si decise con allora mi sembra come primo ministro francesco cossiga a eh, dare del denaro al governo albanese non frenava nessuno e da noi non per dire che tutti gli albanesi fossero stati così ma venivano anche persone che hanno svuotato il carcere gli ospedali psichiatrici gente scomoda disoccupati in quell'epoca in italia si diceva che si stava forse meglio in albania che non in italia perché da noi veniva chiunque in albania non fosse stato in grado di sopravvivere e quindi perché è successo questo perché si è andata a sbloccare tutta la popolazione dei balcani con la guerra dei balcani allora è logico che molti albanesi che risiedevano nelle ex yugoslavia bosnia bosnia e Herzegovina, eh, croazia serbia e montenegro in un primo tempo si, si siano rifugiati in albania come logico ma visto che forse non erano accettati neanche lì perché in pratica erano considerati foranei stranieri vennero in italia e nel resto di europa adesso ci sono molti albanesi figli di albanesi Nipoti di albanesi di quelle immigrazioni in Europa che non sono più potuti tornare indietro perché Albania continua a essere un paese molto povero. Arretrato forse più della Grecia o forse oggigiorno la Grecia si è ridotta a essere la nuova Albania. Ogni tanto qualcuno mi segue e questo mi dà tanta soddisfazione, soprattutto voglio dirvi. Che mi scuso con voi per la qualità della diretta eh, però per me è un grande sollievo poter fare dei video in diretta prima di tutto perché non devo preparare un argomento come faccio di solito quando faccio dei video secondo perché in questo modo mi leva molto tempo eh, cioè mi risparmio del tempo dal dover editare il video e doverlo caricare perché già succede automaticamente quindi eh, mi scuso con voi per la qualità pessima del video ma so che i video che guardate di me non lo fate per eh, per guardare la mia faccia se no per gli argomenti che vi propongo d'altra parte in questo modo eh, io posso anche fare un video di quattro ore e non avere l'inconveniente di caricarlo perché eh, si va caricando solo e in questo modo io sono sicuro che non devo editarlo perché un video eh, di molto molto lungo magari una o due ore eh, lo dovrei editare in moltissimo tempo e magari arriverebbe a pesare un'enormità invece in questo modo con un video fatto così in, radio, in broadcast che sono riuscito a capire come farlo senza software lo carico mentre lo filmo, non lo devo editare e non perdo mezz'ora a caricarlo a editarlo cioè mettergli poi i dettagli eh, a, eh, a compartirlo nelle reti sociali in questo modo io adesso quando spegnerò subito metterò il link del video nelle mie reti sociali chi lo vorrà guardare lo potrà guardare perché per il momento non so in quanti di voi mi avrete seguito però io credo <coughs> non più di 4 o 5 persone eh, mi raccomando, già è notte perché come potrete vedere l'illuminazione del tetto è pessima, non ho una webcam con eh, le lucette, io penso che anche l'immagine è pessima che sarebbe stato meglio se avessi fatto un live streaming con il cellulare che ciò delle applicazioni per fare queste cose o ce le avevo eh, dovrò reinstallarle però tipo uh, i5 però eh, succede che lì, lì le devo fare corte le, le dirette Invece con questo sistema no, però c'è l'inconveniente della cattiva immagine, eh, risoluzione di immagine. Eh, la camera che adesso mi filma storto, non riesco a capire per quale motivo, cacchio, l'ho messa in piedi all'inizio e mi filmava eh, disteso. Eh, vabbè ma rovinato l'inizio del film e non, eh, e non riesco a capire come mai faccia queste cose la camera però vabbè sono gli inconvenienti della diretta come vedrete io dietro le mie spalle o la mia biblioteca eh, ve l'ho detto sempre in più di un'occasione se vi interessa che io vi parli di qualche libro Ditemelo, fatemelo sapere. Certo, i libri che non ho dovrò cercare in internet, però ne ho tanti, eh, non li ho mai contati quanti sono. Eh, adesso sto leggendo di Love Craft. Lo sto rileggendo per la terza volta in tutta la mia, mia vita che l'ho comprato negli anni 90 perché non tanti di libri no? tutti i racconti di Lovecraft aircraft 1927 1930 uno dei più bei volumi anche se tutti i suoi racconti sono belli quindi mi raccomando eh, domandatemi di quello che volete politica economia eh, gastronomia io vedrò di fare qualche video però intanto vi ho già detto tutto quello che pensavo del Movimento 5 Stelle e delle elezioni in Francia. Avrei fatto un video con la filmatrice parlando di queste cose, ma ho voluto rischiare, ho voluto sperimentare, ho voluto vedere se ancora dopo tanti anni che non riuscivo a capire come fare un video broadcast ci riuscivo e mi sono voluto levare questo sfizio. Allora, cari amiche ed amici che guarderete questo video facciamo così se voi reputate che eh, filmare in questo modo è accettabile lasciate un like sotto il video che rimarrà in youtube e date like anche in google plus e io capirò dal numero di visioni dal numero di like e di commentari che vale la pena continuare a filmare con questa vecchia webcam camera del 99 e con questo microfono analogico da pochi euro perché il vostro amico Senten è disoccupato e ogni volta che si filma con questo in questo modo si deve trovare una mezza spugna davanti alla faccia se invece questo video non lo guarderà nessuno non gli darete like non lo commenterete non se lo filerà a nessuno capirò eh, che al contrario di altri miei video eh, che hanno ricevuto <coughs> hanno ricevuto almeno in un mese 80 100 visioni se questo video raccoglierà in un mese meno di 100 visioni vorrà dire che questa forma di filmarmi non piace a nessuno mi raccomando fatemelo sapere e niente vi lascio cordialmente adesso è ancora più tardi eh, logicamente se prima eh, avevo detto che già era tardi sono 12 minuti più tardi eh, niente un saluto a tutti i miei amici e le mie amiche di youtube di google plus di facebook infatti lì posterò il mio video. Ehm, vabbè, eh, vi lascio È finito l'esperimento. Eh, non voglio farlo tra, troppo largo. Poi, già no, non mi segue più nessuno dal live. Un saluto a tutte e tutti, amiche ed amici, qui dal vostro Santen Chan, e da rivederci alla prossima.